Sinistra e va da destra, lo forse il contrario tu vai a sinistra. Boom, boom, sinistra, destra, subito giù. Ah. Ah. Bravissima, bravissima.